ottimo allora la lezione 11 come vi ho detto è dedicata ai brevetti e al segreto industriale due argomenti che non necessariamente stanno insieme ho scelto io di trattarli insieme perché in un corso come questo cioè non siamo a, una, a un corso che ne so a una facoltà di ingegneria a un politecnico in cui mh, mi interessa insistere molto sull'aspetto dei brevetti voi dovete giustamente sapere eh, i principi generali sapere che cosa sono i brevetti ma ci servirà più che altro la lezione per avere quei fondamenti che servono eh, per poi fare un confronto con il, il mondo della tutela del design, che è poi la lezione successiva, che è quella che probabilmente interessa di più a degli studenti dell'ISIA. Ehm, C'è una parte sul segreto industriale, e dicevo perché non stanno necessariamente insieme? Sono, come abbiamo visto, due istituti giuridici separati. Però a volte perché entrano in gioco insieme? Perché il segreto industriale, come dire, è il rovescio della medaglia del brevetto. Il brevetto vedremo che ci obbliga a pubblicare, a pubblicare la nostra invenzione, cioè a pubblicare il nostro ritrovato tecnico e quindi farlo diventare a tutti gli effetti un'invenzione industriale che poi, se appunto brevettata, ci permette di sfruttarla in via esclusiva per una durata, di, per un lasso di tempo di vent'anni. Il segreto è come dire, speculare, cioè ehm, quando ho un'informazione un o un'idea, un un, conosco un metodo per fare qualcosa che ha di per sé un valore commerciale e industriale proprio perché lo tengo segreto, allora la legge prevede una serie di cautele per eh, come dire, tutelare questa segretezza. Però, come vedete, cioè, è proprio il contrario, perché cioè, sono speculari in quel senso, nel senso che il brevetto nasce, cioè il diritto di brevetto nasce nel momento in cui il segreto muore, passatemi il termine, però diventa eh, invenzione e diventa invenzione tutelata dalla legge, cioè da questo brevetto, da questa patente che ci viene eh, data nel momento in cui registriamo, depositiamo l'invenzione e nel momento in cui io la deposito la rendo nota a tutti la pubblico, semplicemente ottengo per vent'anni un'esclusiva, il, il segreto è esattamente il contrario del pubblicare, cioè è il tener segreto, e adesso vi faccio vedere quando entrano in gioco la prima, quando, quando entrano in gioco i primi, quando entrano in gioco il secondo, l'istituto del segreto, iniziamo dai, eh, dai brevetti, allora iniziamo con una prima definizione, vedete non so se avete notato è brevetti per invenzione e, modelli, e per modelli di utilità vi faccio poi capire la differenza che non è poi così eh, eh, così mastodontica è abbastanza sottile tra invenzione e modello di utilità però ecco questo è un po' il, il comportamento l'impostazione della nostra della legge italiana una prima definizione come sempre l'ho presa da Wikipedia ma si può prendere anche da qualsiasi altra diciamo enciclopedia generalista ci dice che il brevetto, o più propriamente brevetto per invenzione, è un titolo giuridico in forza del quale, forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione, cioè sfruttarla economicamente. no? Quelli che nel diritto d'autore abbiamo chiamato diritti di utilizzazione economica, in questo caso sono il diritto di sfruttare <coughs> l'invenzione, sfruttare economicamente l'invenzione. Per invenzione quindi si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Non, mi sembra abbastanza ovvio, cioè non devo aggiungere altro, però basterebbe anche un, un, un, un qualsiasi eh, vocabolario di italiano per farvi capire che invenzione non c'entra nulla con la scoperta. Cioè, l'invenzione è qualcosa di nuovo che abbiamo aggiunto alla scienza e alla tecnica. La scoperta è qualcosa che esisteva già, che la natura ci aveva già fornito e che semplicemente noi abbiamo trovato. Ok? E quindi, eh, quando, quando si parla di, di... Ogni tanto succede, quando io faccio lezioni nelle, nelle università, così e ci sono dei ricercatori in, ambita, in, ambito, in ambito medico oppure in ambito biologico, scienze naturali, mi dicono... Eh, ma io ho scoperto questa nuova forma, che ne so, questo nuovo batterio. Ho scoperto questo. Eh, è, è, è, un, è, un, è un mondo diverso da quello dell'invenzione. L'invenzione è invece questa roba qua, il trovare una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Okay? Ecco perché, come dicevo prima, negli studi che fanno consulenza brevettuale nella maggior parte dei casi ci sono eh, più ingegneri che avvocati perché l'attività del, del, del, dello studio di brevetti sta proprio nel confezionare, rendere solida da un punto di vista più tecnico che giuridico, l'invenzione. Eh, I requisiti per la brevettabilità. vi ricordate che allora, per la, nella lezione sul diritto d'autore abbiamo parlato di requisiti che sono è sostanzialmente il carattere creativo, un unico requisito per avere il diritto d'autore, che poi la, la dottrina giuridica ha scomposto in originalità e novità. Per quanto riguarda il marchio abbiamo detto che il requisito principe è la capacità distintiva, poi anche lì ci vuole eh, novità, liceità, abbiamo visto no? eh, i vari requisiti. In, nel brevetto la lista è quella probabilmente più lunga perché sono cinque i requisiti per poter ottenere un diritto, su, su, un diritto di brevetto su invenzione industriale sono la novità, cioè quindi deve essere davvero qualcosa di nuovo, che aggiunge qualcosa di nuovo alla scienza e alla tecnica, deve esserci attività inventiva, quindi non deve essere un semplice, no, una semplice scoperta che, prima, che esisteva già ma semplicemente nessuno prima l'aveva scoperta, ci deve essere una vera attività di invenzione, attività inventiva. Deve avere un'applicazione industriale, una potenziale applicazione industriale, quindi terzo requisito importante, cioè le, le semplici idee astratte non sono di per sé eh, passibili di, di, di, di brevetto, ma devono essere calate in un contesto industriale, un'applicazione industriale. E, e poi deve esserci liceità, questo requisito l'abbiamo visto anche nel, brevetto, eh, scusate, anche nel marchio, no? quell'esempio di, quelle, so, di marchi che, sono, che hanno un richiamo volgare, un richiamo violento, per cui sono contrari al buon costume, all'ordine pubblico, e via dicendo, che quindi non sono considerati registrabili la stessa cosa succede per il brevetto il brevetto deve essere lecito potrò mai brevettare un farmaco per l'eutanasia no per ora nel senso che ad oggi l'eutanasia almeno in buona parte dei paesi è vietata e quindi un farmaco che ha come unica funzione quella di eh, poter far morire la gente più serenamente, però purtroppo che piaccia o meno a seconda di come si guarda dal punto di vista etico o puramente giuridico, questa cosa non si può fare. Eh, posso fare un, un, un brevetto, eh, che ne so, un brevetto per, eh, ecco, un brevetto per una sostanza stu stupefacente, quindi invece che un farmaco, una, una nuova anfetamina, una nuova droga sintetica che fa sballare molto più facilmente eh? e quindi io penso bene di brevettarla, chiaramente no, no? perché è comunque una sostanza che sarebbe, entrerebbe in una lista di sostanze vietate dal, dal Ministero della Salute con effetti stupefacenti, quindi sarebbe di per sé illecita. Vari esempi sono, possiamo farlo anche su, su quelli tecnologici, però questi sono abbastanza classici. E poi deve esserci sufficiente descrizione. Questo è in realtà quando, quando si leggono i requisiti della brevettabilità il, quarto, il quinto non si vede mai perché quello è, come dire, è, è a posteriori. Cioè, se io, non ho una, se io non presento una sufficiente descrizione della mia invenzione, l'ufficio brevetti non, non accetta la, la, la, la, mia, la mia domanda perché appunto non è sufficientemente descritto. Capite? Cioè, non basta dire ah ho questa, ho questa idea, la farei così. In buona parte del lavoro, degli uffici che vi citavo prima, uffici che fanno consulenza brevettuale, è proprio basato in ore e ore di lavoro nel scrivere la documentazione che renda solido il brevetto, che renda non attaccabile da terzi il brevetto. Ok, quindi la sufficiente descrizione, ecco perché in, in molti casi non è tanto una questione di eh, avvocati, ma è più una questione di ingegneri. Perché l'ingegnere è colui che deve scrivere questa sufficiente descrizione e renderla solida per, ehm, cioè affinché l'ufficio brevetti la accolga e affinché non, non sia poi su, successivamente eh, resa facilmente attaccabile da parte di altri soggetti che fanno lo stesso tipo, che operano nello stesso tipo di, di settore, nello stesso settore e vogliono invalidare quell'invenzione e quella richiesta di brevetto. <coughs> E qua abbiamo la, diciamo più o meno le stesse cose che abbiamo detto fin qua con un paragone tra diritto d'autore e brevetto. Non mi ricordo se forse questo schema l'abbiamo già visto, ehm, però torna utile per, per capire. No? Cioè, oggetto della tutela in questo caso, vedete, eh, non è l'opera dell'ingegno come invece nel diritto d'autore, ma sono le invenzioni. Mm. C'è da aggiungere altra roba, perché finora io vi ho parlato di invenzioni industriali in senso generico, però... Eh, nel titolo, nella prima parte della mia slide, c'erano proprio invenzioni e modelli di utilità, e c'è un, un terzo oggetto di tutela che sono le varietà vegetali. E questa è una novità degli anni, insomma, non più così novità perché è dagli anni '90 in poi che si può fare questa cosa. Perché è dagli anni '90 che si è scoperta la possibilità di manipolare il DNA e quindi di creare nuove forme di vita che la natura non prevede, no? i cosiddetti OGM. In, in, cioè, tra l'altro c'è scritto vegetali non a caso perché cioè, si potrebbe fare anche su quelli animali, si potrebbe fare banalmente, anche, cioè, i, i, diciamo più che banalmente, eh, distopicamente si potrebbe fare anche sulle forme di vita umane, no? cioè, si potrebbe manipolare il DNA per creare un, un super uomo eh, che fa delle cose che la, no, la natura non consente, è una questione etica per, per cui ci si, è, si, cioè, si è scelto di fermarsi alle varietà vegetali ma sulle varietà animali, sulle forme di vita animali, probabilmente a livello sperimentale già questa cosa avviene. No? Cioè la, la, la manipolazione del DNA animale, eh, il fatto è che non si possa brevettare, cioè qua non stiamo dicendo che non si può fare, stiamo dicendo che non si può brevettare. E quindi oggetto di brevetto ad oggi sono solo le varietà vegetali, però è già di per sé una fetta mostruosa del, del, del capitalismo occidentale perché se, se vi dico solamente alcuni, cioè pensate a Monsanto, eh, sono aziende multinazionali che di, di lavoro fanno esattamente quello, Vendono, eh, cioè, scusate, registrano brevetti eh, su nuove forme di, di, di, di vita vegetale, cioè non so, una spiga di grano, un tipo di grano, un tipo di, di mais, che produce una spiga, una pannocchia più, eh, più densa di semi e che richiede meno acqua e che può resistere anche a temperature molto alte rispetto alla sua natura e quindi può essere coltivato anche in zone dell'Asia o dell'Africa in cui hanno temperature più alte e meno acqua. No? Ecco, e, e, e, le sementi vengono vendute ad cioè a, a, a alto prezzo, a caro prezzo perché c'è dietro un brevetto. Ok? L'acquisizione del diritto anche lì è una differenza sostanziale: nel diritto d'autore è un'acquisizione auto, una automatica perché il diritto d'autore si acquisisce con la semplice creazione, col brevetto no. A differenza anche del, del marchio, perché come vi ho detto, il marchio, se anche non viene registrato, comunque prevede una forma di tutela come marchio di fatto, il brevetto no, cioè il brevetto per invenzione diventa tale nel momento in cui c'è un deposito presso. Eh, un deposito che poi diventa ufficialmente formalmente registrato presso l'ufficio pubblico la pubblica amministrazione che si occupa dei, dei brevetti, lo si può fare in sede eh, nazionale come nei marchi sostanzialmente c'è un ufficio brevetti e marchi nazionale e c'è un ufficio eh, brevetti EUIPO eh, cioè European Patent Office sostanzialmente eh, che si occupa dei brevetti a livello europeo i requisiti, vabbè, l'abbiamo già detto qua, no? sono i, i, quattro, i, i quattro classici a cui io ho aggiunto poi la sufficiente descrizione. Li abbiamo visti nella slide precedente. Titolo originario dei diritti, ecco, questo è interessante. Nel diritto d'autore abbiamo spiegato che, in virtù dell'articolo 6, è quasi sempre il diritto d'autore, uh, eh, fin dall'inizio, nasce nelle mani dell'autore, cioè dell'essere umano, della persona fisica che crea l'opera. Nel tranne in quei tre casi che abbiamo già citato, che sono il software, le banche dati e le opere di design proprio. No? Quindi in quel caso, salvo patto contrario, il, eh, salvo, cioè, eh, eh, se c'è un rapporto di lavoro dipendente, allora il diritto viene assorbito automaticamente dal datore di lavoro e siamo nell'ambito ancora del diritto d'autore. Nel mondo dei brevetti direi che invece la situazione si sbilancia, cioè si, si, si ribalta, certo? Cioè sempre, cioè a rigore di logica, è colui che deposita. cioè, Visto che il, il diritto nasce con, una, eh, con un procedimento amministrativo per registrare, è colui che effettua la registrazione e che diventa titolare. E quindi è quasi, è quasi sempre una società, è quasi sempre un, un ente commerciale che fa questo lavoro, perché costa. Perché fare la registrazione di un brevetto non è tanto un discorso di costo, no? vedete qua sotto, ultima riga, non è tanto un discorso di costo amministrativo, perché si va nell'ordine di poche migliaia di euro, 2-3 mila euro il deposito di un'invenzione nazionale, eh, sto parlando il costo europeo è un po' più alto ehm, ma è il discorso della preparazione della documentazione cioè il confezio, quello che io chiamo fra virgolette, confezionamento dell'invenzione della, della, della, della mh, eh, documentazione brevettuale quello a volte può costare migliaia, decine di migliaia di euro, perché parliamo di studi professionali fatti da ingegneri e avvocati, spe, u, iper specializzati e a volte anche traduttori, quindi gente che è esperta in traduzioni tecniche, quindi non semplici laureati in lingue, c'è cioè gente che sa tradurre cose super super tecniche, È gente che si fa pagare a, a parcelle da 300 euro all'ora, 400 euro all'ora, quindi se dovete preparare una documentazione che è di 150 pagine in tre lingue con tutto lo studio che ci sta dietro capite che i costi possono salire ma si va su decine di migliaia di euro per, per il, il, le, la registrazione del brevetto che è esattamente il contrario di quello che succede col copyright, col diritto d'autore il costo è sempre zero cioè io non ho un costo per acquisire il diritto d'autore perché si, si acquisisce automaticamente al massimo ha un costo che però è comunque irrisorio, è comunque marginale per avere la prova di data certa dell'esistenza dell dell'opera prima di altri. Punto. Poi ecco: quindi questo è davvero uno dei, dei, degli elementi chiave no? che fa sì che a volte, cioè, quando è nata l'industria, la cosiddetta industria informatica negli anni 70-80, in realtà nessuno voleva il brevetto delle aziende di informatica. Gli unici che spingevano per il brevetto erano coloro che, che costruivano l'hardware e che quindi avevano sufficienti capitali per poter eh, brevettare anche il software. Ma in realtà le piccole, all'epoca che potevamo chiamare le start-up, le, le, le, start le antessignale di quelle che oggi sono le start-up, le prime aziende di informatica pura che sviluppavano puro codice, non avevano tutto questo interesse al brevetto perché il brevetto costava troppo per le loro tasche ed era più comodo, era più funzionale avere una tutela di copyright, e infatti poi il software è andato a finire più o meno sotto copyright, anche se adesso stanno cercando di comunque di, portare, di aggiungere anche la tutela del brevetto. L'ultima cosa, l'abbiamo saltata, ma mi sembra già abbastanza sottintesa. la durata è diversa, no? cioè, 70 anni dalla morte dell'autore sono un'eternità rispetto ai 20 anni dal deposito, perché i 20 anni dal deposito sono, partono da una data molto certa, perché nel, nel, nel timbrino che ti rilascia l'ufficio brevetti c'è cioè la data e da lì si contano vent'anni e non ci piove, vent'anni a un certo punto scadono e comunque sono un'eternità anche loro perché se ci pensate in un mondo come quello di oggi dove la tecnologia diventa obsoleta molto presto eh, insomma soprattutto le, le, le, le invenzioni di carattere tecnologico vent'anni fa abbastanza sorridere no? che ci sia ancora un brevetto su una tecnologia di vent'anni fa che nessuno userebbe più davvero e nessuno davvero riesce a sfruttare però tecnicamente il brevetto è rimasto quello quindi non si ha... spesso in... no, si fanno proposte sulla ehm, come dire, riforma un po' del sistema brevettuale e pensare che per certi tipi di, di, di, di invenzioni appunto quelle legate al mondo tecnologico la durata sia più breve, tre anni, cinque anni, cinque anni potrebbe avere senso però per ora si parla di un'unica un scadenza, di un unico termine che è quello dei vent'anni però a un certo punto questi vent'anni passano, quindi insomma, a un certo punto queste invenzioni diventano di pubblico dominio e nell'ambito tecnologico probabilmente ci interessa poco perché quando diventano di pubblico dominio non interessano più a nessuno. Però ad esempio nel mondo farmaceutico comincia a essere interessante perché vent'anni vuol dire che un farmaco che è stato brevettato nel, 2000 e, eh, scusate, nel 1999 o nel 2000 l'anno prossimo, quindi dopo vent'anni, comincia a essere replicabile da chiunque, diventa di pubblico dominio, no? E quindi quando si parla del farmaco generico, quando di colpo un farmaco diventa generico, comunque crolla il suo prezzo vertiginosamente in farmacia, se ci fate caso, andate a cercare la sua storia, è probabile che ciò dipenda, che quel calo di prezzo dipenda dal fatto che è scaduto il brevetto. Quindi vi rendete conto di quanto stavate pagando di proprietà industriale quando prima compravate quel farmaco. Un classico esempio è stato il, il Viagra. Il Viagra è scaduto, mi sembra nel 2016, perché mi sembra che il primo Viagra è stato 95-96, quegli anni di metà degli anni 90 comunque non vorrei dire un'eresia. E quindi il brevetto è scaduto nel 2015 o 2016, più o meno in anni, non tanto tempo fa, però insomma. È stato un farmaco, un farmaco rivoluzionario, è stato un farmaco che ovviamente ha creato un, certo, un business immenso e a un certo punto per vent'anni se ne sono avvantaggiati e a un certo punto scala e da quel momento tutti possono replicarlo. Chiaro che poi nel frattempo anche quel tipo di medicina si è evoluta e quindi può essere che quella molecola lì non interessi più davvero perché ne sono state trovate altre più, effic più efficienti, però c'è stata la, stato quel, quel, quel, quella storia lì che insomma è stato ha creato un po' di, di, di curiosità no? da, da parte di coloro che normalmente non si occupano di brevetti e si erano accorti che il, di colpo il farmaco costava molto molto meno